Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi ti voglio parlare del risparmio e come iniziare a risparmiare immediatamente facendo 5 semplici passi risparmiare ti aiuterà ad avere una maggiore libertà domani poter investire soldi e trovare la libertà finanziaria prima di tutto però metti like al video, iscriviti al canale se trovi le mie informazioni utili e noi ci vediamo immediatamente per le informazioni di oggi Se non mi conosci il mio nome è Daniele parlo in questo canale di finanza personale crescita personale e dropshipping più o meno tutta la sfera che riguarda i soldi e come farli e gestirli oggi voglio appunto parlarti di risparmio perché è utile come bisogna iniziare e cosa bisogna fare esattamente per iniziare a costruire il proprio capitale il risparmio è molto importante perché ci permette di crearci una sicurezza alle spalle e di poter utilizzare quei soldi poi per investirli domani in cose che ci possono generare altri soldi e così via. Ho letto un articolo recentemente che mi ha abbastanza colpito e mi ha fatto riflettere. Le persone che hanno mediamente uno stipendio di 1.500 euro al mese hanno più o meno gli stessi risparmi mediamente delle persone che ne guadagnano 5.000 Ora, è ovvio che c'è una differenza di quasi 4 volte di stipendio, quindi com'è possibile che le persone che guadagnano molto meno hanno gli stessi risparmi in media di quelli che guadagnano molto di più. Questo è possibile che c'è una cultura finanziaria, una cultura del risparmio sbagliata a monte. Ora, come possiamo iniziare a risparmiare? Io ho stilato 5 punti fondamentali e li ho messi qui. Il primo punto è analizzare. Quello che dobbiamo fare è dobbiamo andare a analizzare le nostre entrate e le nostre uscite. Cosa significa? Significa che ogni mese devi capire quanto ti costa per il tuo stile di vita vivere, quanti soldi hai bisogno ogni mese e quanti te ne entrano. Ci possono essere tre situazioni: la prima situazione è quella ideale diciamo che è quella dove ti entra una cifra e spendi meno di quella cifra per vivere la tua vita dalla A alla Z e la differenza tra queste due cifre la puoi risparmiare questa sarebbe la situazione ideale la situazione in cui tutti dovremmo trovarci la seconda situazione è un po' peggio è quella di una cifra che ti entra e la stessa cifra ti esce quindi risparmierai 0 guadagni mille e spendi mille ogni mese non avrai risparmiato nessun euro e questa situazione ti tratterà sempre con l'acqua alla coda la terza situazione che è la peggiore di tutti ed è più comune di quanto si possa pensare te lo assicuro è quella dove guadagni una cifra e spendi più della cifra che guadagni ogni mese quindi ti entrano mille e ne spendi 1100 e ne spendi 1200 questo è comunissimo l'ho conosciuto tantissima gente che vive sotto questa condizione e questo è possibile a causa dei debiti, dei prestiti, delle carte di credito e tutte queste situazioni in cui ti entri in una spirale in cui diventa quasi impossibile uscirne perché se guadagni 1000 e ne spendi 1200 vuol dire che stai usando la carta di credito stai facendo dei prestiti, stai chiedendo denaro agli amici o familiari e sarai perennemente in debito di, di soldi e non riuscirai mai a risparmiare. Dopo che avrai analizzato le tue entrate e le tue uscite e eh, ti categorizzi in una di queste situazioni possiamo andare a vedere il punto 2 che è l'essere onesti con essere onesti intendo essere onesti con noi stessi, non con chi ci sta attorno anche se anche quella non è una brutta idea bisogna sempre essere onesti e bisogna sistemare il proprio mindset, mindset significa il nostro stato mentale, significa come noi pensiamo come la nostra mente agisce su un determinato argomento questo significa finirla con le scuse molte volte noi siamo portati a trovare delle scuse per comprare cose che in realtà non ci servono le scuse sono più che altro con noi stessi se noi vediamo un nuovo cellulare, magari cominciamo a pensare che il mio cellulare un po' si blocca un mio cellulare va un po' lento, la batteria si è un troppo velocemente sistemarla non mi conviene, mi conviene con me, un altro cellulare e invece di sistemare quello che abbiamo invece di tenerci quello che abbiamo e farlo durare un po' di più lo andiamo a cambiare questo si riflette in, in ogni parte della nostra vita la nostra mente fa così continuamente perché ha bisogno di una giustificazione per delle mie certe azioni perché sappiamo che sono sbagliate e che non ci portano nulla di produttivo ma la nostra mente cerca una scusa per spendere quei soldi questo è la prima cosa che bisogna sistemare. Se non, non sei messo questo stesso non riusciremo a, a, a risparmiare e a sistemare quest'area della tua vita. Quindi cosa possiamo fare? Quando devi comprare qualcosa, hai un impulso, hai un impulso di acquisto, sei al centro commerciale, sei in giro per negozi e vedi qualcosa da acquistare, o anche su internet stesso, fermati. Fermati 10 minuti, respira, comincia a pensare, ma mi serve davvero? Questa, questa cosa, questo oggetto come cambierà la mia vita domani quando l'ho acquistato quante volte lo utilizzerò lo utilizzerò, lo utilizzerò lo utilizzerò tutte le settimane lo utilizzerò tutti i giorni se la risposta è negativa sicuramente non ti serve se riconosci che non ti serve non lo acquisti però bisogna importante, fermarsi e aspettare 10-15 minuti prima di acquistare perché, perché l'impulso di acquisto è una cosa che scatta immediatamente molto che acquisti poi magari non fai reso non lo torni indietro perché sei piccolo perché mente ormai vuole giustificare quell'acquisto però se ti fermi un attimo e dai mente il tempo di ragionare lucidamente e far passare quell'impulso riconoscerai sicuramente che quell'articolo non ti servirà e risparmierai denaro il terzo punto è Lifestyle cosa significa? significa che se lavori e guadagni come per una persona normale 1300-1400 euro al mese o quelli che siano, non puoi andartene nei luoghi più chic, non ti puoi fare la vacanza di 3000 euro, non puoi eh, andare al ristorante tre volte a settimana, non puoi comprarti la macchina da 30.000 euro, non lo puoi fare. tu Mi dirai, eh, vabbè, ma io risparmio, me ne vado a fare la vacanza di 3000 euro, no, se, se guadagni 1000 euro al mese non te la puoi permettere, nemmeno se risparmi no, se eh, sono spendi in alto non ti puoi permettere di andare al ristorante tre volte al mese c'è una, una sostanziale differenza tra farlo ugualmente e potessero permettere perché ci sono anche persone che si fanno i prestiti per farsi la vacanza no, sono non te la prepariamo non la permettere di stare a casa, risparmi e cerchi di costruirti un futuro migliore per domani così quando avrai il quadro di quei soldi che hai al momento sì che te la potrai permettere è una cosa, una sottigliezza che molti non comprendono, perché poi rispondono, ma che faccio? Non me la voto la vita che faccio? Non risparmio il lavoro? Mm, sì, la eh, ragione, lavori, lavori anche per questo, lavori per partire, lavori per passarti i piaceri però così lavorerai tutta la vita cioè fermati un attimo e cominci a pensare voglio lavorare per passarmi gratificazioni istantanee, piaceri, piaceri a breve termine o vuoi una gratificazione a lungo termine cioè lavoro oggi per avere un futuro migliore domani e poter lavorare di meno o avere più opzioni di scelta perché quando hai un conto in banca di 500 euro e non riesci a risparmiare non hai molte opzioni di scelta la vacanza si sì, la puoi fare fai un prestito e ti indebiti entro di più e se ti prendi quei 1000 euro che hai di lato e invece di tenerti come capitale di emergenza ti per fare la vacanza e poi torni e non hai nemmeno un euro e ricominci da capo e così la ruota continua e continuerà tutta la vita come fanno la maggior parte delle persone se no ti fermi un attimo e pensi mi sarebbe davvero se la risposta è negativa aspetti risparmi e abbassi il tuo lifestyle perché una volta che abbassi il tuo lifestyle passi da tre volte a settimana al ristorante a una volta dalla vacanza di 3000 euro alla gita da 300 euro i soldi cominciano a accumularsi li potrai investire con un ritorno anno e avrai ah sempre più soldi ogni anno quindi è importante abbassare il lifestyle quarto importantissimo punto dopo che avrei fatto quei tre punti quello che devi fare è capire un concetto molto molto semplice quanto complesso perché nessuno lo capisce o meglio molti pochi i soldi sono uno strumento che significa? significa che i soldi non sono solo una cosa per avere del bene, della gratificazione istantanea i soldi sono uno strumento che puoi scegliere di utilizzare in diversi modi puoi scegliere di utilizzare i soldi per fare spendi e sfanti, per fare la bella vita che poi non è bella vita perché è illusione fino a quando hai libertà finanziaria oppure puoi scegliere di usare quei soldi per barattarli per altri soldi facciamo un esempio mettiamo che oggi ti ritrovi con 100 euro in più cosa fai? cosa puoi fare con questi 100 euro? puoi andare al negozio il primo signore sarebbe andare al negozio e comprarsi subito qualcosa dei vestiti nuovi, un profumo nuovo e... PAP! soldi non ce n'è più no! un'altra cosa, quello che puoi fare è prendere questi 100 euro metterli in banca metterli in uno strumento finanziario che ti porta un ritorno all'investimento avere quei soldi che ti generano già altri soldi 200 euro ti porteranno 6 euro l'anno del tuo investimento dici cosa sono non sono niente ma quando fai 100 euro oggi 100 euro domani si comincerà ad accumulare una volta che avrai il tuo patrimonio puoi investire quei soldi su altri strumenti finanziari o su delle attività sui business e poterti cominciare a Creare delle rendite. Quindi quei 100 euro, invece di scambiarli per un paio di pantaloni, invece di scambiarli con un paio di scarpe, li scambiati per altri soldi. Questo è molto, molto importante per dire questo concetto. Oppure puoi prendere quei 100 euro e iscriverti a un corso e arricchire le tue competenze, e andiamo a punto 5. Perché? Dici, cosa c'entrano le competenze con il risparmio? c'entrano perché ci sono delle situazioni in cui obiettivamente non puoi risparmiare dobbiamo essere realistici. quindi cosa puoi fare? puoi crescere le tue competenze perché? perché crescendo le tue competenze puoi generare altro denaro quindi quando siamo a un punto basso in cui non possiamo materialmente risparmiare possiamo andare a anzi dobbiamo andare a crescere il nostro, il nostro reddito perché se non possiamo risparmiare significa che stiamo spendendo stiamo guadagnando troppo poco o spendendo troppo se non stiamo spendendo troppo perché siamo già al limite all'acqua collappa alla, alla, alla vuol dire che stiamo guadagnando troppo poco quindi quello che possiamo fare è crescere le nostre competenze iscriversi a dei corsi professionali iscriversi a a dei corsi di inglese, dei corsi formativi, comprare dei libri, comprare libri di business, comprare libri tecnici, qualsiasi cosa, trova un'area della tua vita in cui puoi essere bravo o che pensi che puoi sfruttare in modo vantaggioso, cresce le tue competenze in quell'area e usa quelle competenze per generare altro denaro. Fai consulenza, cresci, eh, scrivi un, un libro, un iBook, scrivi un corso, fai un video videocorso puoi fare tante cose anche partendo da zero però qualcosa devi offrire al mercato perché se non hai niente da offrire al mercato non, non, non, il mercato non dirà nulla quindi puoi offrire al mercato o soldi sei risparmi o competenze una di queste due cose non c'è tanto altro da offrire bene ragazzi spero che i miei 5 consigli per risparmiare vi siano stati d'aiuto Spero che inizierete a riflettere su questi argomenti, inizierete a risparmiare da oggi stesso, perché ricordati che risparmiare è come la dieta, non si inizia lunedì, si inizia oggi. Se hai l'impulso, fermati 10-15 minuti, rifletti, vedi se ti servirà davvero e cerca di non comprare mai se puoi risparmiare, risparmia sempre perché i soldi sono uno strumento e ti servono per generare altri soldi quando i tuoi soldi ti genereranno altri soldi potrai permetterti un lifestyle superiore utilizzando i soldi che guadagni degli altri soldi scusate il giro di salone ricordati di iscriverti al canale e ti aspetto al prossimo video grazie per avermi seguito, ciao!